Benvenuti in Lanterna Vacanze. Se la tua meta turistica è la Sicilia, da noi trovi tutto quello che ti serve. Alle gole dell'Alcantara abbiamo glamping e spazio tende. In un'area attrezzata all'esterno potrai fare le tue feste e a 10 minuti avrai comodamente il mare, taurmina e a mezz'ora l'etna. Rivolgiti a noi, non te ne pentirai. <sussurra> I glamping sono delle tende di lusso, ne abbiamo tre, in, in questo piccolo giro ve ne facciamo vedere un paio anche perché stiamo ancora finendo di allestire tutta la zona. Questa è l'area esterna, là sotto c'è uno spazio per una tenda vostra o per un tavolino. Qui a sinistra si può mettere un'altra tenda, laggiù sotto questi quattro alberi ci andrà il tavolino. Ancora dobbiamo tagliare l'erba. E di qua si va alla seconda aria. vedete, c'è la tenda, un camper e ci sono altri due bagni questa è la doccia questa è la nostra proprietà e di qua si arriva all'altra tenda. Qui potete anche mettere la vostra tenda, riusciamo anche a ospitare un camper tipo questo. al parcheggio e subito lassù là dietro più in alto si possono mettere delle tende ancora stiamo finendo di fare qualche lavoro Questa struttura che vi ho fatto vedere si trova vicino alle golle dell'Alcantara, a 10 minuti da giardini Naxos e da Taormina e a mezz'ora dal grandissimo vulcano Etna che si trova dietro quelle montagne.